cambiare la mano ora allora provate a mettere le mani verticali e a giocare una mano con l'altra riuscite a percepire dove sono le carte che giocare sì. con le dita, eventualmente e poi provate a espandere cioè proprio capisci vedere come cresce l'intensità dell'energia come tu allarghi le mani come un elastico lo sentite espandere? sì